essere una, una parte dei quasi 8.000 studenti che sono stati coinvolti in questa settimana prima di salutare tutte le autorità che ci onorano con la loro presenza desidero portare i saluti del direttore scolastico regionale del Torsinico che purtroppo all'ultimo istante non è potuto essere qui con noi e quindi mi ha chiesto di scusarsi con tutti voi e anche di porgere i, i suoi saluti. Io devo a lui questa settimana, perché questa è la giornata del mare, oggi viene celebrata in tutte le scuole la giornata del mare ed è una giornata che celebra la scuola. Noi affianchiamo la scuola, tutti coloro che lavorano sul mare e per il mare devono affiancare la scuola nel celebrare questa giornata e nel celebrare il mare. Tutti i giorni dell'anno. Quindi io devo ringraziare la Scuola della Puglia che si è attivata immediatamente e nel giro di neanche un mese e mezzo è riuscita a, a farci fare queste cose insieme a tutte le altre realtà che hanno fornito la loro, il loro supporto dal, dal momento dell delle pulizie di spiaggia, ma anche ai momenti di eh, diffusione della cultura in questa sede e in alto. Quindi veramente grazie, grazie, grazie a tutti. L'elenco è lunghissimo, perché lunghissimo sono l'elenco di, di coloro che lavorano con il mare e per il mare. Il tema è metterli a sistema, per metterli a sistema ci vuole una base culturale. Per fare una base culturale non possiamo che piantare in tutti voi, ragazzi, il senso della cultura del mare. Io ringrazio Sucellezza, il prefetto, il signor Questore, la mia, mia, mia Vitello, tutti i colleghi, delle, delle forze di polizia dell'ordine presenti l'assessore eh, al comune il presidente indiano che ha mandato qui un suo rappresentante il presidente dell'autorità del sistema portuale un magnifico rettore, adesso sicuramente dimenticherò qualcuno, quindi già vi prendo le scuse e, e, e perché tutti in qualche modo hanno veramente dato eh, un loro apporto, io però chiudendo non la faccio molto lunga devo ringraziare la squadra devo ringraziare le primargi visto che sono marinai. e allora il tema è proprio questo soltanto due, due riflessioni due riflessioni fatte da una domanda a voi ragazzi se potete rispondetemi o in coro chi vuole chi è il peggior nemico del mare chi io ho una risposta. Il peggior nemico del mare siamo noi. Siamo noi. Siamo noi soprattutto noi grandi, noi quelli grandi che in qualche modo ve lo, ve lo hanno donato in questo stato che è ancora buono. Ve ne faccio una domanda, chi può essere il migliore amico del mare? Noi. Dalla sempre. Siamo sempre noi, quindi è questo che, che, che dobbiamo fare, sapere che noi possiamo rendere il mare di nuovo bello, possiamo farlo tornare a respirare meglio. Dicevo che devo ringraziare però l'equipaggio, l'equipaggio della, della cacinieria, della direzione marittima che si è speso in questa settimana, gli ho chiesto di fare questo sforzo, lo hanno... Lo hanno, lo hanno accettato e abbiamo coinvolto più di 134 scuole siamo riusciti e quasi 8.000 studenti, quindi in tutta la regione. E quindi grazie, grazie al comandante Leotta, Roberto Luigi, eccolo. Lui, lui, a lui devo un particolare ringraziamento perché grazie alla sua passione, grazie, alla, sua, alla sua passione siamo riusciti a fare. Con l'equipaggio, chiudo con questo perché cultura del mare? Perché, tra le altre cose che ci insegna il mare, una fra tutte è l'inclusività, che mi pare sia in questo periodo: il mare non esclude mai, il mare include i porti, accolgono, sono come dei liti che accolgono le navi. L'equipaggio è fatto, soprattutto quando si va a mare, il mare è una vera di qualcuno che sa tenere il timone, di qualcuno che sa alzare la randa, il fiocco, a volte quando serve i remi, ma l'istruttore insegna a tutti a fare tutto. C'è il momento in cui bisogna tenere il comando, c'è il momento in cui bisogna levare, c'è il momento in cui bisogna occuparsi delle re. Questo è il senso, uno dei sensi della cultura del Grazie a tutti voi. con i ragazzi, questo dimostra anche un'altra dove di chi fa fermare, di chi ha la coscienza proprio del gruppo e dell'importanza dell'equipaggio Allora, visto che è un abbiamo una serie di saluti istituzionali che però sono importanti perché ciascuno ha avuto il suo ruolo questo lo dico ai ragazzi che magari prima di entrare nel vivo si ammigliano Allora, la patrulla con il suo direttore Vito Bruno penso che ci sia Salve. Eccolo